per partecipare al casting inviare self tape. Self tape. Dai, andiamo con il self tape. Se per dopo i signori gradiscono iscrizione al canale sarebbe cosa davvero gradita. Tu la domanda legittima di Nicole è stata durante il self tape. Cosa devo dire? Beh, Nicola ha ragione, non sempre si sa cosa dire quando si gira un self tape. Proviamo a capire come cavarcela. Sono il signor Wolf risolvo problemi. Artisti7607 supporta questo video e supporta anche te ti riconosce un contributo per i tuoi provini in self tape vai a vedere in descrizione il link è spiegato tutto ci sono diversi tipi di self tape a volte ti chiedono una semplice presentazione a volte ti chiedono di interpretare un personaggio questo dipende dall'utilizzo che ne debbono fare i casting director se cercano un attore per uno spot pubblicitario probabilmente basterà una presentazione se invece cercano un attore per un film la presentazione non gli basterà e ti manderanno uno stralcio di un dialogo da interpretare oggi ci proviamo a concentrare sulla presentazione in un prossimo video vedremo come provare ad interpretare un personaggio in un self-tape cosa possiamo e cosa dobbiamo dire nella presentazione diremo certamente il nostro nome e cognome mi raccomando prima il nome poi il cognome Lorenzo Trombini non, Trombini Lorenzo, del resto hai mai visto nei titoli di coda di un film prima il cognome e poi il nome? Pacino Al? De Niro Robert? Ma prima ancora di dire il tuo nome ti suggerisco di fare un saluto, del resto l'educazione è una cosa importante. Buongiorno, sono Lorenzo Trombini. Ciao, Lorenzo Trombini. Buongiorno, sono Lorenzo Trombini. Diremo di dove siamo. Basta dire la città, non serve il paese, il quartiere, la via, l'indirizzo, il piano e l'interno. Bergamasco di nascita, bresciano di adozione. Diremo quanti anni abbiamo. La verità ovviamente 45 anni Portati benissimo diremo cosa siamo attore, giocoliere, modello, mangiafuoco sono attore diremo che scuola di recitazione abbiamo frequentato ho studiato recitazione alla scuola di teatro quelli di groc di Milano diremo che esperienze abbiamo lavoro per il cinema, il teatro e la televisione se non abbiamo alcuna esperienza davanti alla macchina da presa non è un problema tutti noi abbiamo fatto un po' di teatro quindi diremo quello evitiamo però cose del tipo ho fatto qualcosina per la compagnia teatrale del paese ho fatto una piccola cosa per il teatro dell'oratorio del rione sanitario è molto meglio un bel ho esperienza di lavoro in teatro poi mi raccomando è teatro, non teatro soprattutto se sei molto giovane non occorre chissà quale esperienza di lavoro occorre solo che tu sia te stesso o te stessa diremo chi è il nostro agente se non ne abbiamo uno non c'è nulla di cui vergognarsi non dire però sono un agente racconta anche ciò che ti piace fare ti piace leggere, fare passeggiate in montagna, andare al non cinema non dire mai che hai fatto la comparsa non perché ci sia qualcosa di male semplicemente perché stanno cercando un attore è un altro lavoro in Italia poi persiste il retaggio sbagliato che se hai fatto la comparsa una volta nella tua vita attore non lo diventerai mai quindi fai attenzione. Infine saluteremo cordialmente l'educazione, ricordati, magari condita da un bel sorriso. Ciao! Ciao! Ciao! Sorrisi belli stanno da un'altra parte però generalmente le cose da dire sono queste poi magari ci sono istruzioni più dettagliate fatte avere dal casting director provo a fare qualche esempio sono disponibile per lo shooting nelle date che avete indicato vi mostro le mani e i profili il self tape va fatto in primo piano l'ho già detto ma vale la pena ripeterlo non devi assolutamente mandare un self tape in cui sei lontano dalla camera altrimenti non sarai nemmeno preso in considerazione ma soprattutto non mandare self tape che pesano milioni di terabyte. L'ideale è che il tuo video stia come allegato in una mail se per dopo i signori gradiscono commentare come Nicole e magari chiedere qualcosa. Sono certo che qualche particolare l'ho dimenticato. Hai già guardato gli altri video sul canale, sui self tape e su tutto il resto? E fossi in te un'occhiatina la darei. Se cercano un attore in un prossimo video vedremo Che cosa? Dell'oratorio di Diciamo nomi di paesi Poi offendiamo qualcuno